Sono Grazie. tornato. Grazie. Sì, vero Luigi? Sì, lo so. anche io. Eh, eh sì, anche questa settimana sì. sono tornato. Sì. Anzi, siamo tornati per registrare un nuovo video. Nella Luigi contro Angelo. Mamma mia, Mamma mia. Che allora, è più potente. Allora, c'è un problema. Luigi, gravissimo. Nella Luigi contro Angelo è imminente. Questo problema è inaccettabile, se le dire. Allora, mm. ci, si sta inondando il mondo. Guarda, è un problema? Come? O no? Come? O no? Come? O no? Oh no? La Mogus è stato sconfitto. È stato terminato. Eh no, questo. Eh vabbè, ah, okay. procediamo Allora, E eh, qua, come ti stavo dicendo, è stato inondato tutto Guarda, è altissimo Cioè, mh, pensa che eravamo così eh, L'acqua è diventata così alta Che qua non era più, non potevamo fare più l'intro E eh, ho, ho chiesto a Vito, ovviamente schiavizzandolo, ma E eh, di... Non dire sta parola È vero beh, hai detto tu l'altra volta, eh, eh, sì, non si allora, può che... dire Vero, dobbiamo fare attenzione eh... <ride> Ecco, eh, appunto, appunto. Allora comunque stavo dicendo E quindi Oh no Perché la pioggia adesso? Sembra mi sto pure a piovere che... Oh no Perché Perché Aiuto Continua ad esserci fulmini però Allora Che è successo? Si è attivato il beacon nuovo Adesso Adio, sei... sei uno che porta danni Ok va bene Siamo a tre beacon già L'altra volta a due eravamo Siamo a tre adesso mamma mia Manca sempre di meno Però Torniamo a noi Allora cosa c'è da dire? Eh, in pratica eh, Quindi adesso la in le intro le dobbiamo fare necessariamente qua Quindi ho chiesto a Vito eh, Ops Schiavizzandolo Di, di costruire questa ca Casina qua temporanea Diventata la nostra casa temporanea Però Mentre ordinavo queste librerie da Craft zone, Ho notato mentre vedevo tutti questi libri utili Proprio questo qua che è un libro particolare L'antica leggenda della miniera Che non ti sto a leggere perché l'ho già letto io Ma dice in pratica che è questa leggenda Che è in quella miniera là Sus Che stranamente c'è cioè da dire che è crollato Prima c'era una montagna adesso è crollata E in pratica là in quella miniera Perché ho visto che sotto c'è una miniera Infatti dopo ti dico la sfida Ehm... Um, c'è un... Oh no È lui È lui è stavo dicendo c'è uno scagnozzo del demonio che, che tutti sappiamo che è il demonio ma Massimo Zitti quindi là c'è è presente la miniera per cui oggi faremo infatti la sfida di miniera però dato che io sono una persona molto intelligente ho deciso di farla proprio nella miniera in cui c'è lo scagnozzo del demonio chiaro? Ah, io so, sono intelligente aia ah, yeah. e vabbè oltre a questo dato che si è inondata molto la zona è arrivata una nuova tartaruga è arrivata e... Tarzina. E altra cosa che ho notato, cioè ho pensato, no, se, tu, se è aumentata l'acqua, allora anche la caverna si sarà inondata. Là sono apparse delle bollicine che da quel che ho visto non hanno fatto inondare. C'è cioè, tipo una barriera che ha fermato. Il, uh, il passaggio dell'acqua. Comunque, mentre andiamo, ti finisco di raccontare la storia della miniera. In pratica, dentro c'è questo scagnozzo del demonio. Che spero non sia quello che abbiamo visto prima. E in pratica, eh, ho scoperto che, mh, leggendo nel libro, per distruggerlo bisogna trovare 5 oggetti. Che poi bisognerà dargli. Comunque, buttiamo il libro, tanto non ce ne frega più nulla. E qua c'è l'equipaggiamento. Qua il tuo, qua il mio. E ho, Ti ho predisposto. Ti ho predisposto di un cannocchiale. Di un sacchetto di tre panini. Di una bussola per indicare l'uscita. Un'ampolla d'acqua. Un casco di cuoio e un piccone che. per scavare i nostri minerali. E ovviamente chi raccoglie più minerali vince. Quindi dobbiamo scendere in questa caverna. Proprio raccomandabile un sacco. Ok, perfetto. È un po' inquietante, devo dire. Ehm non so se. Cos'era? Delle. Qua ci sono presenze, non so se percepisci anche tu Sì, purtroppo Guarda, sì. allora shift, perché se no facciamo rumore E eh, qua ci sono vibrazioni Io sento suoni di villager, quindi... Oh, un villager, vieni qua Adolfo Oh no Cosa vende? Vende le armi Ok, per carbone, ferro, ci dà armature e armi Ok, interessante Qua ci sono... Una pozione sospetta, una zuppa sospetta. Un fulmine Una zuppa sospetta qua c'è La bevi tu? Devo no, bella io? Eh, questa qua dà effetti a caso, quindi potrebbe anche darti danno. Incrociamo le dita per non farti prendere danno. Chi ti ha dato? Cecità. Cecità, ok, quindi non vedi nulla praticamente. Qua ci sono dei forni, ok, interessante. Oh, oh! Mio oddio! Mio. Eh, cioè, noi possiamo iniziare la... Ah! Fuggi! Luigi, seguimi! Fuggi, fuggi, fuggi! Aiuto, aiuto, aiuto! Allora, concentrati! Seguimi, mi stai seguendo, no? No. No, mi devi seguire! Se no qua ci perdiamo! Quindi devo cercare i, i minerali, Devo scavare. Sì, i minerali. Eh, ho, ho trovato una signora che si chiama Gianfronchia e vende dell'armatura, però va bene. Devo fuggire. Oh, mia... oh, ti vedo! Vi vedo, dice. Ma abbiamo glowing. Quindi lui può oh, vederci beh. così. In tutto questo io no. Oddio! Non ho raccolto nemmeno un minerale. Allora... Ci deve perdere di vista perché... Aiuto, sono rimasto intrappolato tra le dripstone Ok Dimmi cosa trovi, magari c'è qualcosa di utile Ho trovato un elmetto Un elmetto, eh, ok, eh. usalo, usalo Le vide di ferro, scusa Uh, io sento suono i villager qua ancora. È un cetriolo di mare. Uh, ho trovato un tipo un antro C'è cioè Mariuzzo, che cosa vende? Vende pozioni Ok, vende ah. pozioni per diamanti, carne, pesce, ok Molto... Oh no Aiuto qui, vedere... Aiuto, Luigi <ride> Allora, qua dice per 10 di carbone mi dà due patate cotte, hai eh, del carbone per caso? O lo sì. devo scavare qua? Eh, lo scavo qua eh, no, in okay. ogni caso. Vabbè. Dammi, dammi, dammi. Che mi può servire. Allora, il tizio là, quello, quello schifo, quella sorta di demoniaco <ride> robo, ci ha dato un po' di tregua. Patata uh, di Adolf! Oh no! Aiuto! Sono rimasto intrappolato! È, è passato! Oh, non mi ha visto, forse. Ok, allora. Spade? Aspetta, aspetta, aspetta che devo mangiare... Allora, patati di Adolfo. Ok, magica patata. Questa magica patata è stata scoperta 200 anni fa e non Angela. è stata mai assaggiata. Angela. Dimmi, che c'è? Lo hai dietro. Ah! Aiuto! Aiuto, aiuto, aiuto, aiuto un cuore in mezzo. E cerchiamo di contenerci. Allora, pensiamo a cosa possiamo fare. Ok, sei tu qua. Allora, vieni, vieni, vieni. Io non ho più mangiato. Dobbiamo cercare... Sono... Dobbiamo cercare eh, qualcosa che può esserci utile per fuggire Allora, come ti ho detto nella leggenda, ci sono gli oggetti Cioè, abbiamo degli oggetti che possono... Dobbiamo trovare questi oggetti qua Allora, iniziamo a cercare nel... Oh no? Iniziamo a cercare nelle casse Allora, ti proporrei di controllare soprattutto nelle pareti Perché può essere che sono nascoste là queste, queste, questi oggetti E dimmi se trovi qualcosa sempre, eh? No, non trovo... Non okay. so trovo niente di particolare. Perfetto. Attento Luigi. Luigi, attento dietro di te, eh? Scappa, scappa, scappa, scappa. Scappiamo, scappiamo. Vieni qua, vieni qua. Ah! No, non vedo. Aiuto! Mamma mia. Io inizio ogni tanto quando cadono i fulmini sopra di noi. Vedo e non vedo. Cioè, tipo come se mi si chiudono le palpebre for forzatamente. E allora, un po' di concentrazione. Io so... Aiuto. Aiuto Luigi! Fuggi! Fuggi, fuggi, fuggi. Allora, è importante. Eh... Uh, ho trovato un passaggio. Ho trovato un passaggio sotto acqua. Aspetta, scappiamo da lui. Allora, Luigi, ho trovato un passaggio qua sotterraneo. È bloccato, mi dice. Ho trovato una cassa. Quindi, ok, ah, perfetto. Ho trovato una cassa, solo che ci serve l'oggetto per sbloccarla. Perfetto. Quindi dobbiamo cercare bene. Allora, seguimi. Qua era il passaggio. Dopo ci ritorniamo appena troviamo l'oggetto. Vieni qua Fuggi, fuggi, fuggi Vieni qua, aspetta, casomai non ci vede Dobbiamo... sempre... Oh, ho trovato un'altra cassa! Trovato! Chiave 3! Ho preso del danno? Ho trovato la chiave 3 ATTENTO! Io ho trovato pure una cassa Però... Eh, c'è la chiave 2 La chiave 2? Io ho trovato la chiave 1! Perfetto! La chiave 2, la chiave 1 Queste qua sono le chiavi, mi sa, per aprire le casse bloccate quindi, allora... Ok, vieni qua, vieni qua. Allora, qua, come ti avevo detto un po' di tempo fa, ho trovato questa villagera, che è Gianfronchia. E vabbè, non. scambia un po' di cose. Anche dei pezzi d'armatura per delle ragnatele. È buono questo... Uh, vi vedo! Ok, allora, a me inizia a inquietare la situazione, non so te, comunque. Eh, ti ha messo... È qua. Aiuto. No, shifta, shifta! Fermo, mettiti qua. Magari... Zitto, zitto zitto Mamma mia e Di qua c'è un C'è dello spazio Magari c'è qualcosa Vieni vieni Seguimi Allora Qua devo saltare Teoricamente E Ok oh. Ce l'ho quasi fatta E Angelo. Ho trovato un lingotto Ho trovato un Dica E qua Ok eh, Allora io sono qua Non so come uscirne Allora Luigi ha un'idea tu hai il sacchetto, giusto? Sì Te l'avevo dato, me... perfetto Allora, mettici le chiavi dentro Allora, adesso che abbiamo le chiavi Tu che chiavi hai, Luigi? La 2 hai detto, no? La 2 Ok, riprendila Ti do anche la 3 Perfetto Allora, ritorniamo al laghetto di acqua Perché era quello là Cioè, al lago al lagone di acqua e Perché là c'era una cassa bloccata, no? Quindi forse là sta E allora Di qua era, se non sbaglio Ok, continuiamo di qua Che... Di nuovo... Ogni tanto ci sono questi suoni. Uh! Ma c'è un passaggio qua! Vieni? Ok. Porca vacca. Cos'era? Oh! Ogni tanto... Qua c'è una cassa. Di nuovo. È bloccata! Prova con una L-chiavi! Una L-chiavi, prova! Ehm. Scatalesco tutte e due. Proviamo questa. Perfetto! Oh. Che oggetto c'è? Un libro. Chiamato 2006. Passa, passa, leggo. Ok, allora. Sento suoni di, di blocchi. Guarda, non so se senti anche tu. Allora, leggiamo. Prode viaggiatore. Non so quando tu riuscirai a trovare questo libro. Ma ti lascio in dono un oggetto molto prezioso. Ho incantato questo libro in modo che tu possa ottenere l'oggetto toccando la scritta viola nella prossima pagina. Dopo aver ottenuto la ricompensa, distruggi questo libro. E poi c'è scritto Destroy Book. Ok, quindi devo prima cliccare la scritta. Mi ha dato l'oggetto. Uh, qua è apparso! Ok, perfetto. Cristallo del land. Ok, abbiamo già due oggetti. Dobbiamo procedere qua, nella, in questa specie di mini labirinto. Perché poi... Ecco qua, c'è la cassa. Tu hai le chiavi, quindi usala. Una. Colore del mare. Cuore del mare, passa, passa. Questi eh, sono... Oh no. Fuggi, fuggi, Luigi! Scappa, scappa! Che, allora... Ah, yeah. Di qua... No, un piccolo secco... Aspetta, fermo. Magari non vede stato. me, Luigi. Magari non vede me. Che succede? È scomparso. Ok. Allora. Comunque sembra sempre di più che lui voglia... Ah! Mannaggia, nemmeno il tempo di parlare. Allora... Vieni qua, vieni qua, che sono caduto. Allora, sembra sempre di più che lui ci voglia incutere timore, ma non ci uccide, perché sembra... Ah, lui mettiamoci, mettiamoci, ne ha le capacità. Mettiamoci. Oh no, non ti. scappa. No, la, la prossima volta che lo vedi, okay. non ti muovere. Va bene. E avvicinati, anzi. Avvicinati a lui. Ok, mi avvicino. Eh, magari... o oh no. Di te. Allora, rimaniamo così, fermo. Allora, magari, ho pensato... Ecco, di nuovo, Si è messo a ridere di nuovo! Ok allora Una strega Gianfronchia è diventata una strega No Gianfronchia no È diventata una strega Non ammazzarla ferma Fermo! Adesso noi che abbiamo questa capacità Comunque lo riusciamo a tenere un po' lontani Comunque rischia di ucciderci È più forte di noi sempre Però riusciamo a tenerlo lontano Allora usiamo questo, questa nostra abilità con moderazione perché lui potrebbe arrabbiarsi molto e ucciderci davvero e non solo far finta di ucciderci. Quindi, andiamo. Il mio, il mio arco. Ha perso l'arco! Ha perso wow, l'arco! Per lui con l'arco ci dava rossa. i fulmini! Ci lanciava Mi i fulmini! Zia. Eccolo. Eccolo, eccolo. Aspetta, fermo, fermo, che ne possiamo, non, ne, non ne dobbiamo abusare. Perché lui può sempre arrabbiarsi veramente e ucciderci che sta chiave Scappa Luigi scappa scappa Non riesce a, non riesce a non ha più l'arco per però ha sempre la capacità di evocare fulmini Anche se con meno frequenza Guarda che fermo E di nuovo là è scomparso Allora io sto sempre pensando sempre di più Che in realtà lui Quello vero è quello che ci fa danno Quando appare scompare Sono allucinazioni per farci tipo Ecco di nuovo E là Ecco allora Quando appare scompare secondo me Sono allucinazioni che lui usa Per spostarci nel punto in cui lui si trova veramente Quindi noi seguiamo le allucinazioni Perché lui ci vuole far allontanare No con le allucinazioni quindi, visto? Guarda, scompare quando ci avviciniamo Vieni qua, seguimi e Ecco, dirita. questo, allora Eh no, questo è quello vero! Non va Non funziona nessuna delle due chiavi Allora, qua, qua non c'è nulla interessante qua... Il piccone che c'è scritto che può distruggere gli smeraldi Basta, basta, passa! Prima li avevo visti sì. per un attimo gli smeraldi Allora li dobbiamo ritrovare eh, Ecco, di qua era Perfetto Era in questa zona con le lash Cave Perf Eccoli sono gli unici smeraldi del, della zona praticamente. È strabuio. Eccola la cassa. È, è, è qui. Chiave 4! È qui. Perfetto! È di lui. Eh, tieniti lontano, fermo. È lui, è lui, è lui, è vero. È lui, è vero. Prendo gli oggetti in mano, prendo gli oggetti in mano. Di nuovo scomparso. Ok, presa. Rosa e Wither, perfetto. Abbiamo il quarto oggetto, manca l'ultimo. L'ultimo, ovvero il quinto, e abbiamo eh, finito, praticamente. Allora, qua abbiamo già controllato, ovunque in realtà, però. Eh, C'è un, vive... un pulsante. Premi? Ma prima non l'avevamo visto. Uh, uh! Stella del nether! E qua. qua, Angelo. Ecco! Stella del nether! È l'ultimo oggetto! Quindi abbiamo tutti e cinque gli oggetti. Allora, concentriamoci. Allora, lui adesso praticamente è diventato sempre più debole a furia di. Praticamente di essere seguito con gli oggetti in mano da noi Allora Continua a esserci urla Allora Cerchiamolo Perché secondo la leggenda noi dobbiamo buttargli tutti gli oggetti sopra Appena arriva lui Apro il sacchetto e gli faccio, faccio uscire tutto okay? ok Ok Perfetto Allora dobbiamo cercarlo Hai la bussola per l'uscita Guarda Sì Morite Aspetta Sta morendo, mi sa, cioè sta prendendo danno Perché è sempre più debole, andiamo al centro Magari lo troviamo là Allora, eh, di qua era il centro, eccolo Perfetto, qua è il centro Allora, è qua, si trova qua? No, non si trova qua yeah. Ecco, li ho lanciati, li ho lanciati, eccolo Attento, attento, li ho lanciati Addosso Oh no, allora, tieni lontano Allora, Luigi, Luigi È morto? Luigi sta iniziando a tremare tutto Dove sei, dove sei? Qua, qua. Dove sei? Allora, qua dobbiamo raggiungere, dobbiamo iniziare a salire prima che crolli tutto. Oddio, oddio. Allora, sali, sali, sali, sali. sali Ok, Luigi, Luigi. Corri, corri, via. Mamma mia. Allora, non ne voglio più sapere questa caverna. Oddio. E, sta esplodendo, è esplosa. Allora, eh, io butto qua tutti gli oggetti, sia mai che non li voglio più vedere. Tutti questi oggetti, via, via, via, via subito. Non li voglio più. Allora, io ho buttato tutto. Perché non ne voglio più sapere, allora, ritiriamoci perché no, no. Uh, mi sono arrivati nell'inventario tre oggetti, eh, il, il libro delle magie di Tiki, l'arco magico di Tiki, cioè il magico arco di Tiki e il, il magico bastone di Tiki. Cioè mi sa che sono gli oggetti che aveva il, lo scagnozzo del demonio. Esplosa la, la, la vetta come? A parte le presenze nel terreno Che come l'altra volta presenziano insieme a noi Però c'è un fatto Luigi Noi siamo riusciti a sconfiggere il tizio Nello scagnozzo là sì. E siamo riusciti a vincere questa volta Allora però sì. Quindi detto questo Crediamo di aver detto tutto E detto questo Vi salutiamo Addio. Ciao, Ciao.